Nancy Brilli Single, sorpresa con l'ambasciatore del Belize, 600 ⁇ uomo più ricco del mondo. Nancy Brilli Single, sorpresa con l'ambasciatore del Belize, 600 ⁇ uomo più ricco del mondo. Nancy Brilli La situazione sentimentale però potrebbe non durare troppo dato che Nancy è stata sorpresa da Novella 2000 mentre trascorre una serata a Roma con un cavaliere galante. Si tratta di Alfredo Dangeri Puppi, ambasciatore per gli affari europei del Belize, ex braccio destro di Arafat, è il seicentesimo uomo più ricco del mondo, che nella sua collezione di auto conta anche 23 Rolls Royce.